Buongiorno e benvenuti a un nuovo appuntamento con informazione fiscale, quest'oggi il tema sarà quello del bonus 200 euro e eh, a aiutarci nella spiegazione di, di questo bonus e eh, delle informazioni utili per riceverlo è con noi Rosi D'Elia, buongiorno Rosi. Buongiorno a te Tommaso e buongiorno a tutti i lettori e le lettrici di informazione fiscale. Entriamo subito nel vivo, in molti si stanno chiedendo su questo bonus da 200 euro come si può ricevere e siccome si parla appunto della busta paga di eh, luglio, eh, chi dovrà fare qualcosa per ricevere questo bonus? Sì, eh, stanno arrivando numerosissime in redazione mail per conoscere eh, le istruzioni per accedere al bonus 200 euro che è appunto previsto dal decreto aiuti e rivolto a un'ampia platea di cittadini e cittadine. Non tutti dovranno presentare domanda, questo è il primo chiarimento che Uh, ci sentiamo di fare perché uh, per una fetta importante di uh, beneficiare e beneficiare arriverà in via automatica uh, parliamo in primis dei lavoratori dipendenti parliamo dei pensionati ma non solo um, Coloro che devono presentare domanda sono ad esempio i titolari di rapporto di collaborazione coordinata e continuativa eh, o eh, anche i lavoratori stagionali, colf e badanti, ehm, sono una serie di eh, beneficiari che sono stati anche aggiunti via via eh, dopo nelle varie stesure del, del testo del decreto aiuti che è arrivato in gazzetta ufficiale dopo una lunga attesa. Eh, quindi sono diverse le modalità di erogazione e anche eh, i tempi di erogazione. Quindi sostanzialmente riassumendo la buona parte della platea di coloro che riceveranno questo bonus lo riceveranno in via automatica, c'è però alcuni casi specifici, giusto? Uh, sì, ci sono una serie di casi specifici che abbiamo menzionato prima e uh, che i lettori e le lettrici possono uh, approfondire sulle nostre pagine e nei diversi approfondimenti che abbiamo già uh, pubblicato. Un capitolo a parte poi va fatto per uh, lavoratrici e lavoratori autonomi e professionisti e professionisti, a cui è dedicato uh, diciamo un articolo specifico del DL Aiuti uh, e per cui è ancora da definire eh, l'importo, ma eh, sono anche ancora da stabilire i requisiti e le modalità di erogazione e quindi anche le modalità di eh, domanda. Quindi seguono un po' ci sarà comunque un'indennità contro il caro prezzi, ma seguono un po' un binario a parte. Quindi possiamo dire che per ulteriori approfondimenti invitiamo appunto i nostri lettori a continuare eh, a seguirci su informazione fiscale per avere prontezza poi di quelli che saranno i requisiti e eh, tutto lo specifico ITER per ciascuna delle categorie. Eh, ovviamente in questo caso però chiediamo anche un contributo ai nostri lettori, eh, giusto Rosi? Questo sarà proprio il tema del prossimo sondaggio. Esatto, abbiamo scelto il bonus 200 euro come tema del, del mese da approfondire con lettori e lettrici perché ehm, questa misura prende una parte importante di, delle risorse previste per il uh, DL50 del 2022. Um, infatti sono stati stanziati 6,8 miliardi se si considerano anche le somme appunto destinate ad autonomi e professionisti. Uh, la somma che arriverà a ciascuno è però una somma ristretta uh, per uh, mh, ovviamente la platea è ampia e uh, le cifre non possono essere alte, però ci si chiede a fronte di uno sforzo importante uh, di un impiego importante di risorse, eh, ci saranno gli effetti sperati? Sarà efficace questa misura o eh, sarà troppo debole per contrastare il, il caro prezzi? Eh, questo chiediamo ai nostri lettori e anche di commentare con, con contributi eh, specifici da inviare via mail eh, il, diciamo, il loro punto di vista. Sì, a livello pratico poi c'è appunto questo box eh, all'interno sì. del quale c'è eh, questa possibilità di eh, cliccare e eh, si può appunto rispondere poi eh, al quesito che dà appunto due possibilità di risposte e poi eh, appunto votare. Quindi oltre a questo poi eh, chi volesse può eh, decidere appunto di inviare ulteriori commenti, ricordiamo l'email rosaria.delia.informazionefiscale.it. Eh, mi sembra che sia tutto, non so Rosy se c'è altro da aggiungere. Eh, no, grazie Tommaso per questo spazio e aspettiamo appunto i contributi dei nostri lettori, delle nostre lettrici, siamo eh, lieti insomma di ricevere eh, il loro riscontro sulle misure messe in campo. Contributi per cui ringraziamo anticipatamente perché saranno poi eh, anche eh, il cuore di un successivo articolo che fa un po' il punto su quello che è emerso dal, dal sondaggio. Grazie ancora a chi ha continuato a seguirci sul canale YouTube e eh, sul sito informazionefiscale.it e al prossimo appuntamento. arrivederci Arrivederci!